Belen e Stefano si abbracciano, il gossip è in prima pagina. Abbracci e baci tra Stefano Dei Martino e Belen Rodriguez bastano gente per dedicare loro la prima pagina e annunciare quello che potrebbe apparire a prima vista come uno scoop che avrebbe del clamoroso. È una paparazzata classica quella che ha investito la coppia con l'argentina che ha rivisto il suo ex marito in occasione del compleanno di lei. Rapporti distesi tra i due e nulla più. Un'emozione per sempre cantava Eros. Le immagini però inducono a pensare altro, ma si sa che tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino non cè più nulla a parte una stima reciproca e la forza di andare avanti per il piccolo Santiago. Un bene eterno per i due, anche se l'amore è ormai finito. Il settimanale Gente parla di passione soffocata ma viva. Le fotografie che pubblichiamo sono talmente intense che non avrebbero bisogno di sottotitoli o commenti didascalici. Sono la quintessenza dell'emozione. La più alta sensazione di intesa tra un uomo e una donna. Il primo giorno di scuola di Santiago. Ormai ex ma in ottimi rapporti, Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono riuniti ad inizio mese per un altro momento speciale, in nome dell'amore per il loro figlio Santiago De Martino. Il bambino ha iniziato la scuola e i due hanno deciso di accompagnarlo insieme all'istituto scelto per lui. Sia Belen che Stefano hanno condiviso la gioia di genitori con i loro fan pubblicando immagini tenerissime sui social che mostrano il piccolo con zaino in spalla mentre varca l'ingresso. Tutto è stato documentato ormai quasi un mese fa.